Ciao, sapete cos'è l'Ufficio Giovani del Comune di Bologna? Siamo dentro Palazzo da Curso, andiamo a vedere. L'Ufficio Giovani offre attività e servizi rivolti a giovani under 35 e indice ogni anno bandi di coprogettazione per la realizzazione di iniziative rivolte ai giovani e alle scuole. Siamo all'Informa Giovani Multitasking, forniamo informazioni e primo orientamento ai ragazzi e alle ragazze su vari temi, dalla formazione al lavoro, al volontariato alla mobilità internazionale. Si può anche ritirare la Younger Card che offre, un po' di scontistica che non fa mai male, opportunità di volontariato e altri vantaggi in tutta la regione. Vi accompagno all'ufficio Scambio e Soggiorni all'estero. L'Ufficio propone dei soggiorni di studio in Italia all'estero e scambi internazionali. Inoltre organizza delle lezioni tematiche, gratuite rivolte alle scuole, sulla città di Bologna. Nel 2020 sono stati creati due opuscoli, uno sui personaggi celebri che hanno soggiornato a Bologna e il secondo sulle curiosità della nostra città. Ma andiamo a conoscere la nostra redazione. Questa è la redazione di Flash Giovani. Qui realizziamo video e scriviamo gli articoli per il nostro portale web. Ogni anno la redazione ospita tirocinanti, volontari del servizio civile e ragazzi per esperienze di PTCO, ex alternanza scuola lavoro. Stiamo realizzando anche due progetti. Impronte digitali è un percorso di un anno rivolto a 32 giovani tra i 16 e i 19 anni che mira a sviluppare diverse competenze attraverso laboratori, dal giornalismo al teatro alla produzione audiovisiva. Patente Smartphone è invece un progetto educativo volto a sensibilizzare ragazzi e adulti sull'uso consapevole del cellulare. Per saperne di più, questi sono i nostri contatti. Vi aspettiamo!